Eh, l'iniziativa Quantum a Trento eh, porterà una grande spinta e eh, porterà il Trentino eh, da protagonista in Europa per quanto riguarda lo sviluppo delle scienze e tecnologie quantistiche, sia dal punto di vista della ricerca in scienza fondamentale, della ricerca eh, sperimentale, e dello sviluppo di tecnologie per eh, l'uso comune, diciamo, con l'uso tecnologico, industriale e comune eh, nel prossimo futuro. Un futuro non poi così distante come, come magari eh, il sentimento comune può pensare.